Tre semplici mosse per preparare un post su Instagram per poi postarlo nell'orario desiderato. 1. Entra in Instagram e clicca sul post. Poi inserisci la foto che desideri e scrivi il post. E salvano nella bozza. Attendi l'orario desiderato, clicca sul più dei post e troverai nelle bozze il post che hai scritto prima. Selezionalo e vai avanti post inserito. Se hai dei dubbi o dei consigli mi raccomando scrivimi in direct e sarò onorato di preparare altri tips. Ci vediamo alla prossima.